A Natale puoi Fare quello che non puoi fare mai A Natale puoi A Natale puoi ripartire da zero E star vicino alle persone che ami per davvero E non importa il regalo ma il pensiero sei un amico vero basta un abbraccio sincero A Natale puoi regalare un bacio il suo calore potrà sciogliere anche il ghiaccio, vedrai, non lo dimenticherai, perché ti farà battere il cuore come non l'ho fatto mai. A Natale puoi aiutare chi ne ha bisogno. A volte serve poco per regalare un sogno. A Natale puoi dare il meglio di te per fare sorridere. Che è il regalo più bello che c'è. A Natale puoi ricordare chi se n'è andato e sentire la sua mancanza pensando a un Natale passato. Tanti auguri a voi che siete lassù. Buon Natale agli angeli del cielo blu. È Natale a Natale si può fare di più. Si può fare di più. È Natale a Natale si può amare di più. Si può amare di più. È Natale a Natale, Natale si può fare di più. Di più per noi. È Natale per A Natale. Auguri buon Natale. Natale a tutti ragazzi. E tu? Salve, Vai. prima gara, bravissimo, chiami? Raffaele, poi? Ah, auguri di buon anno, di buon Natale, ok, eh. Prefiro. Prefiro. auguri Prefiro. a tutti i potisti, sì. perché vinceremo, a tutti i parenti australiani, Un bocca a lungo, Giovanno! A Natale puoi decidere di cambiare E perdonare chi ti ha fatto del male A Natale puoi fermarti a pensare a Natale puoi sperare e immaginare un mondo in cui ogni uomo è uguale Dove la pace in ogni luogo sulla terra è reale pregare per chi in questo momento si trova in difficoltà Augurare a chi ha meno fortuna, tanta felicità E che è solo di trovare la sua metà Quella che ti dà ogni giorno serenità Perché quando è qualcuno al tuo fianco Sparisce ogni lacrima e cancella ogni pianto A Natale puoi stare insieme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 Non è tale boy.